il lato oscuro del direttore dell'OMS. Secondo una ricerca del giornalista investigativo John Martin, il passato del direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Kebrajesus è molto controverso. Nel suo paese natale, l'Etiopia, era un membro di alto rango del violento partito marxista Tigray People's Liberation Front, che è classificato a livello internazionale come organizzazione terroristica. Il TPLF ha preso il potere nel 1991 e da allora governa il paese in modo totalitario. Chebra Jesus è stato ministro della Sanità per sette anni e poi ministro degli esteri per quattro anni, in qualità di Ministro della Salute, nel 2010 si dice che sia stato responsabile della negazione delle cure mediche e del cibo al popolo Amhara. Di conseguenza, circa 2,5 milioni di Amhar sono scomparsi dal database della popolazione etiope, cioè mancavano al censimento successivo. Nel 2016 Gebra Jesus, in qualità di ministro degli esteri, è stato responsabile del violento reinsediamento di 15.000 membri della popolazione etiope del Oromo, perché ha affittato l'area dove vivevano a una grande azienda agricola indiana. Gebra Jesus ha negato che nei disordini che ne sono seguiti siano morti circa 500 oromo a causa dell'azione violenta della polizia e anche accusato di aver estradato dissidenti politici che sono stati poi imprigionati e torturati. Nel 2017, come direttore generale dell'OMS, ha nominato ambasciatore di buona volontà dell'OMS Robert Mugabe da tempo presidente dello Zimbabwe, e brutale dittatore e assassino di massa. Sorge quindi la legittima domanda, quanto è affidabile un uomo con un tale passato alla guida dell'OMS che si impegna per la salute e la vita?